Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare la mia agenda per il 2020, quindi la parte iniziale, quella che verrà dedicata a tutto l'anno completo. Come prima cosa vado a realizzare appunto la copertina e come sapete già in un video precedente ho provato i miei pastelli acquerellabili con la quale ho realizzato la prima parte della mia copertina. E non faccio altro che andarla ad incollare nella prima pagina della mia agenda e vado poi a continuarla sulla pagina a fianco, riprendendo appunto gli stessi colori e gli stessi disegni andando a realizzare appunto queste fiamme, questi nastri colorati. vado infine ad aggiungere l'anno, che è appunto 2020. Che numero strano, speriamo che ci porti fortuna. Nella pagina successiva vado a realizzare un calendario annuale. Per realizzare questo calendario annuale vado a realizzare, vado a disegnare prima 12 colonne che saranno quelle dedicate appunto ai mesi dell'anno più una tredicesima piccolina e eh, infine vado a realizzare anche 31 righe che saranno appunto dedicate ai giorni del mese. Infine in basso a destra vado a realizzare una leggenda che sarà quella... Che mi servirà poi per decorare il mio calendario, e con questo andrò a segnare eh, appunto i giorni più importanti dell'anno. Eh, su ogni colonna vado a scrivere appunto il nome del mese, io parto dal contrario e quindi vado a scrivermi i mesi da dicembre a gennaio. E sulla prima colonnina, quella più piccola a sinistra, vado a scrivermi appunto eh, tutti i giorni del mese dall'1 al 31. Incomincio segnandomi su tutto il calendario le domeniche in modo da avere insomma, più o meno eh, in vista quelle che sono le settimane avere qualche punto di riferimento. E poi dato che mi sono dimenticata vado a decorare anche i mesi dell'anno utilizzando i colori dell'arcobaleno e quindi vado a decorare così um, i nomi dei mesi dell'anno e poi finisco di uh, colorare il mio calendario in base agli impegni che ho appunto e colorando in azzurro per esempio le varie festività e le vacanze che già uh, sono sicura uh, di fare e poi in verde i compleanni e poi uh, in giallo i giorni dedicati uh, allo sport, quelli sicuri perlomeno. e poi insomma uh, con gli altri colori le altre gli altri appuntamenti, gli altri impegni. Infine vado a cancellare le caselline in più, come per esempio 30 al 31 febbraio e il 31 degli altri mesi. Nella pagina successiva vado a realizzare la mia vision board, che vado a dividere in sezioni che appunto quest'anno voglio rivoluzionare insomma non, non completamente ma insomma voglio avere ben chiari quali sono i miei obiettivi di quest'anno perché voglio assolutamente portarli a termine e quindi la salute che ho un po trascurato ultimamente il divertimento la famiglia la casa il lavoro ehm, insomma tutto quello che voglio migliorare quest'anno e sotto ogni sezione vado a scrivere appunto quelli che sono i miei obiettivi. Quest'anno ho scelto di fare la lista ma non mi inconvince del tutto perché forse le immagini non so, hanno un colpo d'occhio più veloce quindi forse mi aiuta di più ad avere sotto controllo insomma quelli che sono i miei obiettivi ma vedremo insomma nel corso dell'anno casomai ne andrò a realizzare una... Diversa, nel caso non mi trovassi bene con questa... Una volta che ho scritto eh, tutti i miei obiettivi incomincio a decorare le pagine e anche qui quest'anno ho deciso di utilizzare eh, come diciamo, decorazione di base l'arcobaleno e quindi anche qui vado a colorare ogni sezione con i colori dell'arcobaleno quindi giallo, arancio, rosa, viola, azzurro, blu e verde. Nel cerchio centrale vado invece a colorare il titolo appunto di queste due pagine e che è appunto Vision Board. Nelle pagine successive vado a realizzare quello che è diciamo il mio le mie pagine appunti per i video di YouTube e questa è identica a quella dell'anno scorso perché mi sono trovata bene e quindi semplicemente utilizzo queste due pagine che vado a dividere in quattro sezioni che sono le sezioni che vado, degli argomenti che utilizzo appunto che uso su YouTube, quindi DIY, Beauty, Cucina e altro, e vado a realizzare un'etichetta per ogni titolo della sezione e poi vado a ricreare diciamo, il logo su YouTube come titolo della pagina. E su queste pagine vado a scrivermi appunto le idee eh, per il video o eh, le richieste che mi fate su un post-it che poi vado ad appiccicare sulla sezione giusta. Nelle prossime due pagine vado a realizzare la pagina diciamo dei ricordi del 2020, dei momenti da ricordare di quest'anno, e quindi vado a realizzare una linea centrale con eh, i 12 mesi dell'anno che eh, appunto vado a dividere in 12 sezioni, una sezione per mese da gennaio a dicembre e poi vado a decorare queste caselline anche qui con i colori dell'arcobaleno e qui vado a realizzare appunto delle caselline che ora non si vedono tanto in cui andrò a scrivere delle frasi per ricordarmi dei momenti particolari o ad attaccare delle fotografie e delle immagini nella pagina successiva vado a disegnare un muro, che è una sorta di lista di film che vorrei guardare quest'anno, poi alla fine come al solito non ne guarderò tantissimi perché non ho il tempo materiale, ma spesso... Ehm, i miei bimbi mi dicono guardiamo questo film o quest'altro film io mi dimentico puntualmente il titolo quindi adesso me li vado a scrivere su questo muro e poi non so una domenica o un pomeriggio di festa o durante l'estate ce ne guarderemo alcuni per passare un po' di tempo insieme e eh, man mano che andrò a guardare questi film andrò a colorare appunto la, il mattoncino corrispondente per il, del film, per il titolo della pagina vado appunto a scrivere film da vedere e vado a decorarlo con una cornice che ha un po' le sembianze della pellicola cinematografica e uh, infine vado a colorare anche il titolo con i colori uh, rosso e blu che non so per quale motivo mi danno l'idea del cinema. Nella pagina a fianco, una pagina che non c'entra niente con la pagina di prima, ma eh, volevo realizzare questa pagina e eh, non avevo un'altra cosa diciamo che si accoppiasse, quindi eh, dato che c'era la pagina vuota l'ho eh, inserita qui ed è eh, una pagina che, eh, mi sto, eh, che ho molto a cuore e in cui eh, vado a eh, tenere sotto controllo eh, le buone azioni del giorno. Io da sempre mi impegno a fare qualcosa per gli altri ogni giorno, a volte ci riesco, a volte no. Quest'anno voglio essere più, inflessibili, più inflessibile e quindi vado a realizzare questo schema, insomma, in modo da non avere scuse. E sulla prima colonnina vado a scrivere appunto quelli che sono 31 atti di gentilezza, cose semplici, una cosa al giorno da fare appunto. Come Può essere per esempio ehm, lasciare il proprio posto alla fila della posta o preparare che ne so il pranzo ai miei genitori. Insomma cose semplici che comunque rendono eh, felice eh, gli altri e nella colonna di destra vado ad inserire eh, tutti i mesi eh, dell'anno e poi eh, ogni giorno andrò a spuntare la casellina eh, appunto eh, ogni volta che andrò a realizzare una buona azione e eh, mi auguro che eh, questa cosa possa essere di spunto anche per altre persone perché a volte basta davvero così poco per rendere felici gli altri e che a volte appunto non ce ne rendiamo Conto nelle pagine successive un altro eh, planner dedicato ai video su eh, YouTube. Forse questo avrei dovuto inserirlo eh, prima dietro l'altra pagina, ma vabbè, fa lo stesso. E eh, questo planner, anche qui, è diviso eh, in questa volta l'ho realizzato in verticale invece che in orizzontale e anche qui è diviso con i vari 12 mesi dell'anno che vado a decorare con i colori dell'arcobaleno e anche qui mi serve appunto per aver ben chiaro aver eh, pianificato tutti i video in, mo in modo da non avere scuse e smettere di arrivare sempre puntualmente in ritardo con la pubblicazione dei video nelle pagine successive un tracker questo tracker eh, mi serve per tenere sotto controllo, appunto, le cose che faccio durante il giorno e capire mese per mese eh, guardando appunto quali sono i colori eh, più o meno utilizzati, quali sono appunto gli aspetti che devo modificare o migliorare. Per realizzare questo tracker vado a ehm, disegnare 31 colonne che sono quelle dedicate ai giorni del mese e ehm, 12 righe, io ne ho disegnate 24 perché ne utilizzerò due per mese, ma boh, è la stessa cosa insomma. Vado quindi a scrivere i mesi, i giorni del mese, dall'1 al 31 e poi i mesi dell'anno sulle varie righe. A sinistra ho la mia leggenda che appunto eh, mi servirà per tenere sotto controllo appunto tutte le varie attività che faccio durante il giorno, attività che appunto voglio tenere eh, sotto controllo per vedere eh, dove devo migliorare, dove sto esagerando, eh, insomma avere tutto sotto controllo e cercare di ehm, modificare cercando di essere più produttiva possibile ho utilizzato i colori ma credo che li andrò a sostituire con delle con degli stickers con l'icona che mi rappresenterà di più perché secondo me è più visibile a colpo d'occhio come ultime pagine del planner vado a realizzare un planner per i viaggi quello dell'anno scorso non mi è tornato molto utile perché comunque non ho eh, viaggiato molto all'estero, ho viaggiato di più qui vicino a casa e quindi quest'anno eh, lo realizzo un po' diverso e vado a segnarmi appunto eh, quelli che saranno le mette, la data di partenza, i mezzi che, con cui credo di partire, eh, dove andrò a dormire, le attività che voglio fare, le spese che potrei avere per il cibo, per l'alloggio eccetera eccetera in modo da avere tutto molto più sotto controllo rispetto all'anno scorso per il titolo anche qui vado a scrivere travel planner che vado a colorare eh, utilizzando eh, i colori della tonalità del blu per travel e del verde per la scritta eh, plan insomma e niente con questo è tutto per il 2020 speriamo di essere pianificati e organizzati e lasciate un mi piace al video se vi piace questa tipologia di video, se volete che continuo eh, con questa rubrica che mi avete chiesto tantissimo da almeno due anni, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!